Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? The is Legend is back! The Legend is Impulso del caos! Lampo del Sole. Ciao bambini e bentornati al Gormiti Show. Johnny, mai visto che super battaglia? Eh, lo scontro epico già tra Lord Sole e Lord Eclos. È bellissimo, mi piace, lo voglio proprio ricreare. Guarda, facciamolo per metterlo. Ma sì, guarda. C'è una sorpresa. Ah sì? Sì, per te e per tutti i bambini. Sì. Wow. Belliss hai visto? Wow, Giada. Lord Eclos e Lord Soul. Guarda ma... che belli che sono. Ma è gigantesco. Sì, sono proprio uguali a quelli del cartone, hai visto? Ma, ma Giada, è, gra è grandissimo, bellissimo. Eh, aspetta che lo apro un secondo. La magia. Facciamo una bella magia. Brava Giada, se no ci avrei messo almeno 50 anni Esatto, quindi abbiamo fatto una cosa super veloce Ma Guarda wow. che belli che sono, sono grandissimi Allora, c'è da dire che sono proprio uguali, identici a quelli del cartone animato Guardate bimbi come è fatto bene Eklos eh? posso muovere gambe Posso muovere braccia, la sua testa, il suo mantello è bello gommoso. Si possono fare anche dei combattimenti, Giovanni. tipo quello che abbiamo appena visto, Giada. Esatto, Gianni. Sei pronta? prontissima Allora ti attacco intanto arrivo io. Ha, ha, ha, ha, ha. Sei pronto, Lord Sol, a perdere? Come Giada, che perde sempre quei collezionabili? Non oh, è vero, Lord Eclos. Allora, vincerò io perché sono dei buoni. Prendi questa, sfera del Caos. Psh e io ricambio con Tempesta Solare! No! Calcio! Pugno! Calcio e ricalcio! <ride> Vabbè, Ti sconsiglio! Sì, sì Giada va bene, va bene, sono, sono forti entrambi, anche se lui fa parte del popolo sì, dei Hai cattivi, ragione, dei dei è buoni. difficile sapere chi vince. Sono forti entrambi, non possiamo dire, dire di no, vero? Hai ragione. Però adesso, Giada, basta con questa sfida, basta. Però sono belli, poi di ancora, dai. Allora, sì, aspetta, dopo. facciamo un'altra. No, perché c'è un'altra sfida. E quale? Giada, non cadermi dal pero. La sfida con i collezionabili. Ah, quella è la sfida. Sì, quella è la sfida. Sei pronta a perdere? Sì. No, non sono pronta. No, no, pronta. sentite, sì, Mi falsa. No. Non Fatto. sono pronta a perdere. Invece sei non prontissima. Vai, fai la magia, andiamo. Oh Giada, allora di a tutti i bambini se sei pronta a perdere No, sono pronta a vincere Ma dove? Giada, dove? Va bene Vedrai, vedrai, allora Devi, sì. devi usare la mia sì, tecnica Sì, ho toccato, ho toccato Devi ascoltare il gormita Ho ascoltato e secondo me questo è fortissimo Questo per esempio è meglio mm. Infatti Infatti No, mi sa che siamo già pari Ho sbirciato Non guardare Allora, io ho trovato Icalos Io ho trovato Vulcan Ok, Giada, ho sbirciato, sono sincero, perché sulla card abbiamo, abbiamo entrambi numero. il numero 8. Voglio rifare lo stesso giochino che facciamo spesso. Io ti passerò la mia gormita. Non barare, no, però, non perché se vinco no. so già che mi no, abbassi no, no, il no, numero. No no no. no, no, no, giuro. Io ti passo il mio, in mi passi il tuo. E passamelo. Tu hai il numero uno. Visto che non posso varare. <ride> e io numero? 1. No, ho il numero 3, quindi ho vinto io, Gianni. È no, vero. Ho, vinto. ho vinto. È vero, è vero, c'è il numero 3, c'è il numero tre, hai vinto. Vabbè, una volta che vinci tu va bene, ci sta, no? Abbiamo vinto più volte, non una volta Vabbè, e basta. se su una dita di una mano ne conto una, due, tre, quattro massimo. Dai. No, non è vero. Invece no. le dita di una mano mia non bastano per quanto allora, ho vinto. Allora, aspetta, adesso sì. però sì. dobbiamo andare alla bacheca gormitica. Andiamo alla bacheca gormitica. Ora è arrivato il momento della Bancheca Gormitica! Oggi è arrivata una bellissima foto Ma quanta tenerezza, bambina. Quanta tenerezza in questa foto! Sì, Johnny, c'è un nuovo gormita Lady Carrion! Giulia, tu sei Lady Carrion, sei bellissima! Wow, stupenda, sì, davvero! Sì, proprio una super fan, c'è pure telimare. Davvero, ma tantissimo telemare, i puzzle! Il telemare, il gioco dei gormiti! Il cappellino! Eh, wow, magliette, il costume e di Carrion! E il Carion. travestimento, anche che secondo me così, ah, che a è così ha due braccia! braccia e due bracciali due bracciali no, eh, fantastica Giulia Sei la super fan sei fantastica grazie, grazie per questa foto davvero mandateci la foto anche voi bambini eh, mi raccomando sì, magari se avete dei de de travestimenti o uh, delle foto qualsiasi cosa sì. basta andare bisogna. sul sito gormitishow.com e inviarci tutto quanto esatto siamo super felici di vederlo esatto, sì sì sì grazie Giulia niente Giada è finita la puntata cosa devono fare i nostri amici? continuare a seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube bisogna iscriversi al canale perché così rimanete Sempre aggiornati su tutte le novità esatto, perché escono video, episodi, cartoni animati, un sacco di cose. E anche mettere tantissimi like, pollicini. Un saluto da Gianni e Giada. Ciao. ciao.